Oggi facciamo l'analisi price action e fondamentale di Intesa San Paolo. Prima di procedere però ti invito a iscriverti al canale se ti interessa la price action e se soprattutto ti interessa approfondire questa metodologia, poi ti ricordo di attivare la campanella per rimanere aggiornato alla pubblicazione di ogni nuovo video e anche nelle eventuali live, ti invito poi a seguirci su tutti i canali social per rimanere aggiornato e anche a dare un occhio se ti va al mio canale youtube dove invece si parla prevalentemente di business marketing management eccetera eccetera. Quindi Detto questo possiamo andare sui grafici. Eccoci sul grafico quindi di Intesa San Paolo e possiamo subito notare come negli ultimi anni o meglio dal 2007 praticamente il prezzo sia praticamente sempre calato ovviamente avendo anche delle fasi di rialzo come per esempio qua dal 2009 fino al 2010 o qui dal 2012 praticamente o meglio dalla fine del 2012 fino praticamente ad agosto 2015 e poi via di seguito quindi dov'è che voglio arrivare? voglio arrivare al fatto che prevalentemente questa società in questo momento cioè io non la vedo a livello grafico particolarmente promettente per un long anzi nel senso che adesso siamo anche su un livello molto importante e sul mensile ha creato questa inside che in realtà nel tempo potrebbe anche portare giù i prezzi. Tra l'altro proprio in questo mese, che siamo al 21 di maggio, quindi abbiamo ancora una decina di giorni in cui vedere cosa potrebbe fare il prezzo, se il prezzo dovesse scendere potrebbe addirittura creare un inside fake out che potrebbe quindi confermare la, la sensibilità del prezzo a questo specifico livello tuttavia adesso voglio andare a vedere poi meglio la situazione sul, sul settimanale tracciando anche due livelli eccetera per capire meglio quello che intendo ma prima voglio andare a dare un occhio ai ricavi su Yahoo Finance notando come dal 2017-2018 fino ad oggi comunque il prezzo sia nettamente andato short nel complesso infatti quello che voglio farvi osservare è che andando su Piau Finance, su Intesa San Paolo, arrivando alla solita tabella dei ricavi degli utili, ecco che abbiamo tra il 2019 e il 2020 intanto un calo, però sappiamo anche che il 2020 è stato un anno particolare perché c'è stata la pandemia, però abbiamo avuto un calo da 15,83 miliardi a 14,3 miliardi per quanto riguarda i ricavi e un calo di 4 da 4,18 miliardi a 3,28 miliardi per quanto riguarda gli utili avendo rispettivamente un calo tra appunto il 2019 e il 2020 del 9,67% per quanto riguarda i ricavi e del 21,53% per quanto riguarda gli utili tuttavia la cosa che mi è saltata subito all'occhio è che dal 2017 al 2020 gli utili si sono dimezzati nonostante un aumento dei ricavi perché siamo passati da 13,65 miliardi di ricavi a 14,3 e poi invece da 7,32 miliardi di utili 3,28 e questo non è una cosa positiva, cioè, questo è un fattore abbastanza negativo. Perché comunque l'azienda, nonostante l'aumento dei ricavi, ha diminuito gli utili. Quindi, vuol dire che non è stata in grado di convertire sufficientemente i ricavi in utili proprio. Quindi, nel senso è una cosa da tenere conto. Tuttavia, tornando sul grafico mensile, abbiamo infatti, in questo periodo dal 2017 Meglio andata anche dal 2015 fino ad adesso, comunque abbiamo avuto un prezzo che è tendenzialmente è andato in calo. Ovviamente ci sono stati dei periodi con dei trend che se poi andiamo ad osservare sul weekly sicuramente possono aver creato delle situazioni anche long, però complessivamente la situazione è abbastanza insomma, negativa. Ecco che quindi adesso direi di andare sul weekly per capire meglio la situazione. Ecco, andiamo intanto a tracciare qualche livello. Così da avere una situazione più chiara, dei livelli ovviamente vicini al prezzo attuale. Allora sicuramente abbiamo questo livello qui, ecco, che è stato toccato intanto più volte, perché tanto è un prezzo che abbiamo visto poco tempo fa, ecco, nel senso che qui... A marzo 2021 proprio il prezzo l'ha sentito questo livello e poi è andato sopra, poi è stato sentito qui, è stato sentito qui, insomma è un livello che secondo me dobbiamo tenere in considerazione. Poi un altro livello che andrei a tenere in considerazione è questo, che è circa 2500 e non lo dico per questa dinamica che si era creata che ha valore fino a un certo punto perché è una sorta di fake out no? in un certo senso, tuttavia è un livello intanto tondo e quindi può essere un livello psicologico. Poi comunque in passato, negli anni passati è stato sentito più volte, è stato sentito qui, è stato sentito qui, è stato sentito qui, è stato sentito qui, è stato sentito leggermente qui e poi di nuovo qui. Quindi comunque è un livello che secondo me possiamo prendere un po' come spartiacque e successivamente un altro livello di cui terrei conto è questo, anche perché è molto vicino ai prezzi attuali, è stato toccato di recente e quindi può essere che sia il prezzo sensibile nel caso dovesse tornare appunto su questi livelli. Allora, guardiamo un attimo le dinamiche che potrebbe andare a creare. Allora, noi adesso siamo sotto 2.500, però siamo sopra a questo livello che comunque era stato sentito parecchio in passato quindi quello che potrebbe succedere è o che il prezzo magari continui a salire un po e poi crei delle dinamiche short per esempio quindi dando continuità al trend oppure una cosa che potrebbe essere favorevole magari anche per, per dei long potrebbe essere che il prezzo vada su Magari, insomma, rompa anche con decisione questo livello del 25, dei 2500 e poi andare a creare delle dinamiche magari chiaramente long. Ecco, tanto questi due scenari sono probabilmente i più, i più probabili, no? nel senso o uno o l'altro, tuttavia. Potrebbe anche succedere che adesso il prezzo non riesca ad arrivare a 2.500, perché comunque sia tutta quest'area in realtà è sensibile al prezzo, nel senso che, cioè meglio il prezzo è sensibile a quest'area perché comunque è stata un'area in cui il prezzo è stato venduto in passato, nel senso è stato venduto qui, è stato venduto qui ed è stato venduto qui. Quindi comunque sia è tutta un'area abbastanza importante, quindi il prezzo ipoteticamente potrebbe anche iniziare a creare delle dinamiche short già qui per esempio in realtà. E andare giù senza tornare magari a 2500, tuttavia nel senso bisogna guardare poi di settimana in settimana la situazione e capire quello che potrebbe fare. Tuttavia quello a cui voglio arrivare è che in realtà io osserverei questo titolo nel breve termine, ma non lo osserverei nel medio-lungo periodo, per medio-lungo periodo intendo per posizioni lunghe magari qualche mese o addirittura anni, e la ragione è che intanto a livello grafico non mi fa impazzire, la situazione se non mi metterei long nel lungo periodo in una situazione del genere poi oltretutto a livello grafico quello che ci vorrebbe e magari ve lo faccio vedere sul mensile per rendere meglio l'idea ecco qui quello che ci vorrebbe sarebbe una situazione molto chiara e molto long ovviamente per esempio su questi livelli quindi nettamente sopra 2500 e che poi vada nel tempo a creare quindi delle dinamiche long che vadano anche a superare poi questi massimi del 2015 circa e del 2018 circa e quindi andare poi a creare dei trend long. Tuttavia non credo che questo accadrà e non credo che questo accadrà almeno nel, nei prossimi mesi perché se noi andiamo a vedere i dati fondamentali possiamo notare intanto un price earning di 12.30 ma in realtà non è questo il dato negativo anche perché se andiamo a vedere il principale concorrente che è Unicredit Unicredit ha 33,34 di price earning, quindi in realtà intesa a un price earning piuttosto competitivo, non la paghiamo tantissimo questa società, e ovviamente bisogna tenere anche in considerazione però che Unicredit ha una capitalizzazione più piccola, quindi non è un perfetto paragone, però comunque non è male come situazione. Tuttavia le cose preoccupanti, a parte il calo degli utili nel tempo, è che se andiamo in statistiche e andiamo a vedere l'indebitamento abbiamo 281,98 miliardi di debiti a fronte di ricavi nel 2019 per 14,3 quindi è una situazione non positiva per un investimento, nel senso che abbiamo dei debiti totali veramente molto elevati a fronte anche di una liquidità totale, che è un altro parametro con cui possiamo confrontare i debiti, di 61,9 miliardi, quindi comunque la situazione non è così erosia proprio per i debiti, i debiti sono molto pesanti per le società e questo mi giustifica anche un po' la price action, Se la price action a mio avviso poi ovviamente ognuno deve fare le proprie analisi eccetera eccetera, io se do solo la mia opinione soprattutto la do a scopo didattico, tuttavia io in questo momento non metterei long nel lungo periodo, ci sono società secondo me anche nel bib italiano molto più interessanti tipo per esempio assicurazioni generali che eh, secondo me è nettamente più ben impostata no? per il futuro per i prossimi mesi comunque continueremo ad osservare tuttavia c'è anche da dire che nel breve periodo invece delle situazioni interessanti le può creare quindi questo cosa significa? significa che per esempio possiamo valutare se dovesse creare comunque delle dinamiche short su questi livelli che sono abbastanza importanti eh, possiamo valutarle nel senso secondo me possono essere valutabili perché comunque questi sono livelli importanti ovviamente deve creare delle dinamiche molto chiare e molto short nel senso ovvio che se dovesse fare una mini pin qui poco volatile, e poco di valore diciamo, è ovvio che non mi andrei mai a mettere short ci vuole una situazione chiara, una situazione chiara che potrebbe essere una cosa del genere magari Se magari qui va su piano piano e poi boom, crea una bella dinamica short che potrebbe portare giù i prezzi in volatilità oppure ancora potrebbe magari succedere una cosa del genere, magari rimane un po' qui, poi scende, poi fa così Magari scende ancora un po', scende nettamente sotto questo livello e poi magari fa una cosa qui, nettamente short, su cui poi andare a shortare. Tuttavia quello che vorrei farvi notare è proprio come un'azienda con dei debiti molto pesanti abbia poi di fatto, e anche con degli utili in calo, abbia poi di fatto una situazione negativa anche a livello grafico. Tuttavia andiamo a vedere anche gli altri dati fondamentali, giusto per completare un po' il discorso. Abbiamo un margine di profitto che in realtà è piuttosto positivo, nel senso che 23,29% è un ottimo margine di profitto, vuol dire che l'azienda riesce a convertire in utile gran parte dei ricavi, tuttavia sicuramente è calato nel tempo perché abbiamo visto che c'è stato un calo molto sensibile degli utili rispetto ai ricavi che addirittura in realtà sono aumentati. Poi abbiamo ROE e ROA che guardandoli in realtà ci deve subito saltare all'occhio e ci deve subito portare a guardare l'indebitamento perché ROA, return on assets è parecchio più basso rispetto al ROA extraver return on equity. E dato che il ROA tiene conto dell'indebitamento, questo ci deve, deve essere il primo campanellino d'allarme che ci faccia andare a guardare i debiti che abbiamo visto prima. Poi per quanto riguarda altri dati importanti che solitamente guardo, PIA 3 pari a 0%, ma non ha molto valore in questo caso, perché le banche non hanno potuto distribuire i dividendi nel 2020 per volere della Banca Centrale Europea. Quindi questo ha valore fino a un certo punto, bisogna poi vedere nel futuro, ma comunque storicamente di solito le banche di dividendi ne danno abbastanza e quindi comunque anche questo sicuramente a tenere conto in ottica di, di investimento, ma io sinceramente mi concentrerei di più su altri tipi di società per adesso, tuttavia comunque intesa Tesa San Paolo la terremo d'occhio, la, la rivedremo anche magari tra qualche mese per vedere un po' la situazione se migliora o meno, perché se la situazione dovesse migliorare e il prezzo dovesse creare delle chiare, dinamiche, long sia a livello weekly, sia a livello mensile, magari tornando sopra questo livello di 2.500, ecco che allora potremmo valutare anche dei, dei long di medio periodo, magari anche fino, per esempio, a questi livelli dei, 3000, dei 3.200 circa. Comunque sono livelli importanti in cui il prezzo in passato era stato venduto, ma a cui si potrebbe ritornare. Nel senso, non è, non è impossibile se la società dovesse comunque migliorare la propria situazione e se il prezzo dovesse dare delle chiare Dinamiche long. Io con questo direi di aver concluso abbiamo visto sia la price action dal punto di vista mensile sia dal punto di vista weekly e abbiamo visto anche la situazione fondamentale quindi abbiamo visto price earning abbiamo visto i debiti abbiamo visto gli utili, i ricavi eccetera eccetera quindi io come valutazione finale permettendo che non sono un consulente finanziario quindi tutto ciò che dico è da intendere solo come una mia opinione soprattutto a scopo didattico comunque la mia opinione su questa società è che è una società da guardare più che altro in ottica di breve termine più che di lungo termine massimo medio termine proprio per l'indebitamento che è molto che è piuttosto pesante e comunque può creare delle dinamiche interessanti in questo senso. Tuttavia non, non mi ci metterei assolutamente long per il lungo periodo perché ci sono società secondo me molto più interessanti eh, da questo punto di vista con debiti molto meno pesanti e potenzialità di crescere più elevate. Quindi con questo io direi che ho concluso. Vi invito a iscrivervi al canale se questi video vi interessano, se vi piacciono, se vi piace la price action. Io vi ringrazio comunque per aver visto questo video, vi auguro un buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti.